Nicole Kidman e Jessica Biel, i migliori beauty agli Emmy 2017 sono loro Il red carpet degli Emmy Awards è uno dei più attesi dalle star di Hollywood che hanno l'occasione di mettersi in mostra, sfoggiando i migliori beauty look del momento. Anche quest'anno con la cerimonia degli Emmy 2017, gli attori e le attrici dello spettacolo non hanno perso l'occasione di stupire il pubblico e la stampa. Indossando outfit trendy ed eleganti. I vincitori di questa edizione sono stati celebrati per le loro grandi capacità professionali ed artistiche, ma oltre alla lista ufficiale dei premi, si può dire a tutti gli effetti che ci sono state altre due vincitrici degli Emmy 2017 per quanto riguarda i beauty look, l'affascinante Nicole Kidman e la sensuale Jessica Biel. Nicole Kidman, regina di stile agli Emmy 2017 La stampa l'ha definita come la vera regina della serata e in effetti, per Nicole Kidman gli Emmy 2017 sono stati un grande trionfo. La Kidman ha vinto il premio come miglior attrice per la serie Big Little Lies di cui è protagonista. Celebrando il momento insieme ad Alexander Skarsgård, anche lui presente all'interno della serie tv. Oltre a questo grande successo professionale, l'attrice si è dimostrata ancora una volta all'altezza della situazione, indossando uno outfit elegantissimo e sofisticato. La sua scelta è ricaduta sul colore rosso con un abito firmato Calvin Klein e un set di gioielli davvero preziosi di Harry Winston. Il make-up è stato scelto in tinta con l'abito, lipstick rosso, fuoco e una pelle porcellanata che ha messo in risalto il look della star. Non è un caso che la Kidman sia stata identificata come una delle attrici con più stile di quest'anno, il suo arrivo sul red carpet con il vestito rosso svolazzante ha lasciato tutti a bocca aperta. La sua è un'estetica raffinata, mai eccessiva, che fa sognare il pubblico proprio come una diva d'altri tempi. Jessica Biel. Musa di bellezza e stile ci sono voluti pochi minuti perché Jessica Biel finisse sul podio delle attrici con il miglior beauty look degli Emmy 2017, tutto merito della sua falcata decisa sul Red Carpet. L'attrice è arrivata sfoggiando un abito con una profonda scollatura sulla coscia, firmato Ralph e Russo. Se Nicole Kidman ha scelto il rosso, la Biel invece ha optato per i brillantini argentati un abito scintillante che di certo non poteva passare inosservato. Insieme all'abito c'erano anche diamanti di Forever Mark e un paio di scarpe firmate Stuart Weitzman. Anche lei come la Kidman ha scelto di sfoggiare una manicure nude, proprio per non risultare eccessiva, valorizzando invece la sua bellezza naturale. Anche l'airstile dell'attrice non poteva passare inosservato e proprio come piace a lei, ha sfoggiato una chioma voluminosa ben raccolta, con un effetto decisamente vaporoso. Il make-up della star era decisamente minimal, quasi con un effetto nude, del resto la Biel non ha bisogno di indossare make-up eccessivi. Anche questa edizione degli Emmy Awards si è rivelata un grande successo e un trionfo di stile per tutte le star che ne hanno preso parte, da cui però sono emerse due elegantissime vincitrici.